Mugne di pavesini. Ingredienti. Pavesini. Nutella. Cioccolato fuso. Cioccolato bianco. Noccioline tagliate a metà per fare gli occhietti. 50 g di zucchero a velo. Un cucchiaio d'acqua. Spalmate di Nutella i pavesini. Poi prendete l'altro e li sovrapponete così. Sogliete il cioccolato bianco nel microonde o a bagnomaria, intingete i pavesini e poi li lasciate asciugare in un piatto un, o in una graticola. Quando i pavesini saranno ben asciugati, prendete lo zucchero a velo, ci mettete un cucchiaio d'acqua o con una fusta o come faccio io con una forchetta lo sciogliete bene deve diventare liquido come avete visto prendete i vostri pavesini e fate una specie di fasciatura con una forchetta oppure anche con il manco di un ucchiaino mi chiederete ma gli altri pavesini dove sono finiti? mentre asciugavano se li sono mangiati mi hanno anche detto che erano molto buoni ora mettiamo gli occhietti e eh, lo bagnato un po' nella, nella glassa di zucchero che avevamo appena fatto ce n'è anche un po' nel piatto, vedete che io eh, la prendo da di là ora tagliate le estremità di uno nel cioccolato fuso, io l'ho fuso in croonde, faccio le pupille quindi metto un po' di cioccolato sopra le noccioline faccio le pupille e faccio anche la boccuccia Buon Halloween a tutti!